Hai visto? Ho ripreso a fare i video. Quanto è facile? È difficilissimo. Come difficilissimo? È difficile. Ma perché? In che senso? Perché... La determinazione di fare questa cosa in maniera costante, sistematica... Senza farsi troppe seghe mentali è fatto giusto, è perfetto, lo è sbagliato, lo devo rifare, ma con l'intento semplicemente di condividere quello che, che senti, che pensi? È difficile, è difficilissimo. È difficilissimo perché siamo viziati, ce la cantiamo in tutte le maniere. Ma come sono io che faccio i video? Ma chi, chi l'ha detto? che devo fare tutti i giorni? Oggi non lo faccio, se non lo fai tutti i giorni, o non lo fai in maniera sistematica, periodica, per cui le persone possono contare su di te, è inutile che lo fai, perché ci sono quelli bravi, quelle brave, che sono lì tutti i giorni a fare il loro video, a condividere la loro piccola storia, il loro consiglio, le loro indicazioni, istruzioni su come diventare più bravi in qualcosa. E quindi, se tu ci sei ogni tanto sì, ogni tanto no, perché dovrebbero poi venire a seguire te? Quindi se ti dovessi dare un, un consiglio che sia uno riguardo a fare video è Guarda, hai perfettamente ragione, ti viene una paura, uno sfrigolio, una, una serie di timori Oddio, oh, che dico, che faccio? Ma il mio consiglio è spingi rec Spingi rec Spingi rec Spingi rec, spingi rec. Spingi, rec, rec, rec, rec, rec, registra il bottone rosso, rec, spingilo, adesso, fai un video, fregatene, sbattitene che non possa venire bene, perché se non fai mai il primo non puoi mai sbagliare, non puoi imparare niente. Non è facile e la maniera per renderlo più facile è di iniziare a farlo e di rifarlo e di rifarlo ancora. Quindi il mio unico consiglio è è inutile che aspetti perché il momento perfetto non verrà mai mai verrà il momento ideale che hai la telecamera perché adesso quella che c'ho non va bene tutte stronzate va benissimo lo smartphone che hai ora quello che importa è hai da dire qualcosa hai le palle, il coraggio, la voglia, la determinazione di dire sì, io adesso lo voglio fare perché ho qualcosa da dire e questa opportunità la voglio cogliere al 100%. Domandatela. Verifica. È difficile, ma penso che valga la pena provare.